Buongiorno, sono l'avvocato Simone Aliprandi, mi occupo di consulenza e formazione nell'ambito del diritto alla proprietà intellettuale, del diritto delle nuove tecnologie e della privacy e mi è stato chiesto di fornire qualche indicazione, qualche suggerimento operativo in materia di didattica a distanza, di didattica online. Allora, il primo suggerimento che mi sento di dare è quello di non cadere nell'equivoco diciamo più diffuso e più pericoloso del diritto d'autore, quello secondo cui eh, un autore non ha dei diritti d'autore finché non deposita l'opera da qualche parte, finché non registra l'opera da qualche parte. In realtà eh, il diritto d'autore, al contrario di brevetto, marchio e altre, altre forme di tutela previste dal diritto alla proprietà intellettuale, agisce secondo una sorta di automatismo, cioè nel momento in cui l'opera viene creata, se eh, risponde a quei minimi requisiti di creatività e novità, diventa eh, di default, diciamo, automaticamente tutelata dalla legge, quindi l'autore acquisisce eh, tutti i diritti che la legge prevede. Questo lo spiega, ve lo faccio vedere con una slide che normalmente utilizzo nei miei corsi, l'articolo 6, come potete vedere, della legge sul diritto d'autore. La legge sul diritto d'autore è questa che, che, che trovate indicata, la legge 633 del 1941, vi invito ad andare a, a leggerla, quantomeno a, fare, a dare un un'occhiata un, un per farvi un'idea, e dice che appunto il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. E quindi cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che la semplice creazione di, di per sé è sufficiente a attribuire i diritti. Ok, però questo ha un importante rovescio della medaglia. Vuol dire che cade anche un altro grande equivoco del diritto d'autore. Che è quello secondo cui qualsiasi cosa che si trova online, se non c'è scritto nulla, allora vuol dire che, che si può usare liberamente. No? Cioè, se, tanto se è in internet, molti pensano se è su internet e non c'è scritto eh, divieto di utilizzo o tutti i diritti riservati, allora si può prendere liberamente e utilizzarla. Questo è, avviene al di là della didattica online, cioè una, è in generale un, un pensiero che si diffonde, si, si sta diffondendo da quando le tecnologie della diciamo, condivisione legate ai social, ai, ai telefoni cellulari, agli smartphone, alle varie applicazioni che rendono molto eh, facile la eh, distribuzione e la ricondivisione dei contenuti, appunto fa pensare, a fatto passare questo eh, eh, pericolo, questo, questo pericoloso equivoco secondo cui se una cosa è online quindi essendo facile dal punto di vista tecnologico da condividere è anche libera da condividere dal punto di vista giuridico invece è molto diverso, il piano giuridico ci dice che un'opera creativa, quindi un'opera letteraria, un'opera musicale un'opera eh, fotografica, videografica che tutte le, le, le diciamo forme della creatività umana sono comunque tutelate nel momento in cui l'autore le crea e anche se, se l'autore o altro titolare dei diritti decide di metterle online a disposizione tra l'altro se ci fate caso in realtà c'è sempre scritto eh, tutti i diritti riservati, bisogna solamente andare a cercarlo, nel senso che in qualsiasi pagina web, in qualsiasi profilo social, video su YouTube, quello che volete, se andate a cercare in fondo alla pagina, nel footer, in qualche angolino nascosto c'è una nota che ci dice eh, copyright con la C cerchiata, tutti i diritti riservati. Quindi da un lato questo è un punto di forza per coloro che creano contenuti didattici e quindi da oggi sanno che nel momento in cui hanno creato qualcosa di originale, quindi che ha un minimo di, di carattere creativo come dice la legge, automaticamente hanno i diritti d'autore. Dall'altro coloro che invece utilizzano opere di altri, vogliono utilizzare opere di altri, devono, avere, devono diciamo, sentire un campanello d'allarme adesso e avere maggiore accortezza nel momento in cui vanno a prendere contenuti creativi di altri e li riutilizzano. Poi vi spiegherò in un altro video, in un'altra pillola, che in realtà ci sono dei margini per poter prendere e utilizzare le cose di altri senza doversi più di tanto preoccupare se rispettiamo alcune condizioni. Però ecco, pensare che solo perché qualcosa è online, eh, che, che, che tro... solo perché qualcosa è online e non sappiamo neanche chi l'abbia davvero messa online, perché questo è l'altro problema, perché a volte i contenuti che troviamo online non sono stati nemmeno messi dal, dal loro autore, ma sono stati messi a loro volta da qualcuno che li ha presi i, sen, senza chiedere permesso, ecco, cioè, pensare che quei contenuti solo per il fatto che sono online po possono essere liberamente utilizzati è un po' ingenuo, è un po' pericoloso e va contro appunto a questo principio generale del, io lo chiamo copyright by default, cioè closed by default, il diritto d'autore funziona così, tutto ciò che è creato automaticamente viene tutelato dalla legge, quantomeno la legge attribuisce al suo autore automaticamente una serie di diritti. Ok, quindi eh, da oggi ecco, avete, avete una, una maggiore eh, diciamo, eh, sensibilità su questo argomento, un, una maggiore informazione che vi permette di muovervi con un po' più di, di, di accortezza e un po' più di aderenza a quello che la legge dice.